e poi bonus affitto, qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione si prosegue ancora con il bonus investimenti pubblicitari l'agevolazione non spetta in presenza di terze parti e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda lo smart working cosa cambia dal 1 settembre 2022 si torna all'accordo individuale infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus 200 euro collaboratori sportivi che ai requisiti richiesti lo riceve senza presentare la domanda. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus 200 euro collaboratori sportivi che ai requisiti richiesti riceve l'indennità automaticamente da Sport e Salute. Non è necessario presentare la domanda. I lavoratori dello sport sono tra i nuovi destinatari della misura inclusi nella platea con le novità del DL aiuti bis vediamo che tra i nuovi destinatari dei bonus 200 euro sono inclusi nella platea dal DL aiuti bis anche i collaboratori sportivi l'indennità una tantum sarà erogata dalla società sport e salute a chi ha i requisiti per ricevere la misura di sostegno e non sarà necessario presentare alcuna domanda Condizione fondamentale per accedere alle somme è aver beneficiato di uno dei bonus Covid previsti dal Decreto Cura Italia al Decreto Sostegni BIS. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con il bonus affitto. Qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione? L'articolo ancora una volta di Rosi D'Elia e fa il punto sul bonus affitto imprese turistiche. Qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione? Operazione necessaria per accedere al credito d'imposta? Le somme che danno diritto all'agevolazione devono essere pagate entro la scadenza del 29 agosto. I chiarimenti sono nella risposta all'interpello numero 426 del 12 agosto 2022. Vediamo che per quanto riguarda quindi il bonus affitto imprese turistiche, l'operazione che sblocca la possibilità di usufruire del credito d'imposta deve essere effettuata entro il 29 agosto 2022 in linea. Con lo Statuto dei diritti del contribuente è stato esteso il termine previsto dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato Covid nel quale l'agevolazione rientra. I chiarimenti che riprendono una FAC, risposta a domande frequenti, sono contenuti nella risposta all'interpello numero 426 del 12 agosto 2022. Cambiamo argomento bonus investimenti pubblicitari. L'agevolazione non spetta in presenza di terze parti. Per quanto riguarda il bonus investimenti pubblicitari, se le spese sono relative a campagne realizzate indirettamente mediante la frizione di servizi resi da terzi, i soggetti sono esclusi dall'agevolazione. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 421. Del 12 agosto 2022 il credito d'imposta aspetta per gli investimenti diretti di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. I dettagli sono all'interno dell'articolo e attraverso l'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda lo smart working, cosa cambia dal 1 settembre 2022 si torna all'accordo individuale. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sullo smart working dal 1 settembre 2022 si torna alle regole ordinarie e la principale novità consiste nel ripristino dell'accordo individuale tra azienda e lavoratore resta la comunicazione semplificata bisognerà trasmettere nominativi data d'inizio e fine del periodo di lavoro agile ma non gli accordi stipulati anche in questo caso quindi ci saranno delle novità a partire dal 1 settembre 2022 la novità è che si torna alle regole ordinarie per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo passiamo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre anche in questo caso sullo smart working, il caso regole dei ministeri, dal tetto ai giorni allo stop ai buoni pasto, l'articolo di Diana Cavalcoli. E poi i numeri del giorno, 190, riguarda l'assegno unico, aumento dal 2023, con l'indicizzazione passerà da 175 a 190 euro. E poi 4% BTP, CCT, inflation linked, investire nei titoli di Stato che rendono più, del 4%. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Case perché la corsa dei prezzi frenerà le previsioni per il mercato di autunno di Gino Pagliuca e fa il punto sul mercato immobiliare con le nubi di eh, autunno e il PIL che sta andando meglio più di quanto si potesse prevedere eh, rispetto allo scoppio della guerra sarà però difficile capire se eh, il beneficio avrà un influsso